Giuseppe, allora noi le abbiamo ehm, citate proprio durante il nostro TG Flash News le parole di Cingolani ha detto eh, "Beh, per questo inverno dovremmo essere a posto, gli stoccaggi sono pieni, non ci dovrebbero essere eh, dei grandi sacrifici eh, da parte degli italiani in termini, insomma, di eh, così, rinunce eh, di elettricità e di riscaldamento". Eh, in, in realtà, però, ha sottolineato la stagione più dura che ci aspetta non sarà questa, ma quella successiva, ovvero l'inverno del 2023 e del 2024 io ti chiedo come mai perché insomma con un anno di mezzo non c'è il tempo per eh, così mettere una pezza e trovare delle soluzioni alla crisi energetica beh io credo che eh, dinanzi ad una crisi energetica così eh, importante una prima riflessione da fare sull'Europa, uno dei padri fondatori dell'Europa penso a Jean Monnet, ricordo studi universitari in scienze politiche eh, diceva sostanzialmente pensava ad una, ad una europa come il risultato delle soluzioni trovate alle sue crisi e, Ebbene, insomma dinanzi a, a, a questo contesto l'europa per certi aspetti continua a veleggiare su acque agitate senza trovare una, una rotta giusta una comunità di intenti, ognuno va per conto suo e allo stesso tempo l'Italia chiaramente si trova in una situazione molto molto particolare, nel senso che eh, Cingolani giustamente cerca di rassicurare dicendo che siamo in grado di eh, fronteggiare questa stagione eh, invernale fa riferimento agli stoccaggi che sono pieni, però ha anche aggiunto che eh, fondamentalmente avremo problemi eh, sui prezzi, ma ricordiamo se il 20 ci sarà un nuovo incontro, addirittura si dovrà ancora una volta parlare del price cap anche eh. se notizie di, questi, di queste ultime ore sembra ancora una mh, che, che, che l'idea è messa da parte da Diversi, diversi paesi sostanzialmente ha ehm, anche aggiunto che purtroppo non toglieremo purtroppo sofferenza a famiglie mm, e imprese. sugli stoccaggi è vero che siamo a dei livelli importanti però è pur vero che a fronte di un eventuale picco, di, gli stoccaggi sono fondamentali per eh, sono utili per modulare i picchi di eh, domanda se dovessimo Uh, andare incontro ad un inverno rigido, beh, noi abbiamo, avremo la necessità, c'è cioè il serio rischio di dover sostanzialmente uh, trovarci di fronte ad una domanda pari a circa 400 uh, milioni di metri cubi al giorno, di questi 400, 200 li prendiamo dagli stoccaggi e 200 devi, deriverebbero dai, dalle um, importazioni, ma se a questi 200 togliamo i flussi che arrivavano dalla Russia, ebbene insomma, il problema è, potrebbe nuovamente cioè, la, la, la tensione, la, preoccup, la forte preoccupazione potrebbe eh, essere come dire, protagonista anche di questo inverno. Attenzione! Quindi molta molta attenzione al, quando si parla di livelli di uh, stoccaggio. Chiaramente Cingolani giustamente cerca di. Uh, dare una vision positiva, cerca di rassicurare parlando giustamente dei livelli di stoccaggio uh, che sono um, sostanzialmente uh, abbiamo superato il 90% ma allo stesso tempo per quanto riguarda il lungo periodo e quindi il prossimo anno è chiaro che il problema Valentina uh, può uh, ritornare nuovamente nel senso che c'è il tema dei rigassificatori, mm. La questione legata a Piombino: ricordiamo che il gas naturale che è fatto che noi eh, importiamo dagli Stati Uniti d'America e non solo eh, via nave è. Um, Uh, sostanzialmente um, come viene trasportato attraverso queste metaniere uh, in questo modo occupa un volume di uh, circa 600 volte inferiore e quindi uh, il genelle poi viene trasportato da queste navi e attraverso uh, una pressione atmosferica e una temperatura di meno 162 gradi che serve sostanzialmente per mantenerlo liquido attraverso i rigassificatori viene trasformato attualmente in italia come ben sappiamo abbiamo in più occasioni eh, messo in evidenza abbiamo tre eh, rigassificatori c'è appunto la questione di golantundra che è lungo 300 metri per una larghezza di 40 si trova a Piombino, acquistato da SNAM, serve sostanzialmente eh, per trasformare un quantitativo pari di circa 5 miliardi eh, di metri cubi.